Buonasera Chef, eh, sono Pio Giovanni di Cosmo, eh, un suo corsista e voglio eh, soprattutto complimentarmi per quanto riguarda il suo modo di, di relazionare con tutti quanti noi addetti al, al settore di eh, gastronomia, pasticceria e quant'altro. Eh, soprattutto voglio complimentarmi per il suo modo di presentarsi, per il suo modo di eh, relazionare con noi e per quanto riguarda soprattutto la sua generosità e la sua onestà di come esterna tutta la sua esperienza. E tutto questo è, è da onorare perché ce ne, sono, ce ne sono ben pochi di professionisti che eh, così generosi nell'esternare con generosità anche i piccoli dettagli anche le piccole, eh, eh, i piccoli accorgimenti che poi fanno la differenza, eh, io non sto già vedendo eh, i benefici anche perché son, mi sono sempre cimentato eh, da, da alcuni anni eh, dietro, dietro la pasticceria oltre ad essere uno chef di cucina eh, però a, a volte i piccoli dettagli fanno una grande differenza, per cui lo reputo un grande investimento per coloro che si a approcciano a questa esperienza di valutare e di, e di migliorare le proprie, le proprie esperienze a beneficio dell'azienda, dell della, del privato, ma anche del, del dilettante. L'unica cosa a quanto pare, da quando ho oh, ho notato, anche per coloro, per le casalinghe che sono a casa, tormentate dai bambini, da, da tanti impegni, eccetera. L'unica cosa è la concentrazione, la dedizione, altrimenti si spendono soldi inutilmente questo è un grande aiuto, sono anche i timer eh, per essere allertati nella tempistica eh, di un prodotto che sta al forno che deve lievitare, eh, tutto qua, grazie ancora, ci sentiamo, io la seguo con molto piacere anche se sono ormai eh, fuori dall'ambito del lavoro, sono un dipendente IMSS per cui maturo sempre, eh, la, mia, la, la mia passione per questa Grande, eh, grande esperienza, eh, grande attività eccetera, anche se non sono un, un professionista eh, al livello degli altri, però eh, tutto ciò che mi metto in competizione con gli altri, per me e anche per la famiglia e poi anche degli amici. Grazie ancora.